Freelance Camp è l'occasione per rivedere tanti amici, per conoscere nuove persone, per creare contatti e soprattutto per combattere il grande male del freelance che è quello di sentirsi solo. Qui non sei solo. Freelance Camp for me is a, a good chance to come and meet the Italian freelance community, uh, find some people who speak English like me and have a really good time at the beach with some good food. Il è un grande esercizio di resilienza, io negli anni ho imparato che qualunque inconveniente succeda eh, non c'è problema, possiamo andare avanti comunque e trovare delle soluzioni sempre nuove. L'importante è avere comunque la volontà e la disponibilità di mettersi in gioco e di imparare dagli altri. Tante voci e tanto contatto in qui, eh, sul posto reale, per cui secondo me stiamo crescendo, continuiamo a crescere ed è bello ed è bello crescere insieme ogni anno. Ciao Carlotta, ciao Tatiana, <ride> insomma io e Carlotta ci vediamo una barra due volte all'anno, ma questo è proprio il momento in cui eh, riusciamo a vederci di persona, normalmente appunto i nostri scambi avvengono online e, e il freelance camp è anche questo portare proprio la fisicità in tutto quello che è la relazione online. Sì, Dopo tutto l'anno che ci stimiamo eh, guardando rispettivamente i lavori che fa l'una o l'altra è bello ritrovarsi una volta all'anno noi due e insieme anche ad altri freelance in questo posto meraviglioso. E poi quest'anno sono senza commercialista <ride> e quindi ho trovato la via.